Un, attimo, un attimo. farei anche una proposta ulteriore al Partito attimo, Democratico. Giovanni, perché sennò Togliamo due, eh? le regioni a statuto speciale. Siano loro o la Sicilia, non hanno prodotto niente, solo sprechi. Vedremo se è possibile. Ailis, costituzionalista